Una serata felice per la cineteca del Comune di Bologna. Ricordo che questa serata è stata possibile anche grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, con il suo direttore Alberto Barbera. Che Cimino dopo l'incontro di questa sera, dopo l'incontro di mercoledì mattina in sala borsa, partirà per Torino dove stata allestita una, una sua personale come, come qui a Bologna. In, questi, in queste 24 ore in cui l'abbiamo potuto incontrare, eh, in 20 anni abbiamo avuto molti ospiti, ma eh, Cimino è davvero un ospite eh, particolare e straordinario. Oggi abbiamo seguito le lunghissime interviste con, con molti giornalisti e la qualità delle sue risposte è davvero qualcosa di straordinario. La qualità, la ricchezza, la sua pazienza, la sua generosità. Ecco, per questo incontro, eh, assieme a me, c'è Andrea Morini, che è il direttore del Cina Lumiere, e Franco, Franco Lapolla. Ecco, chiederei a Franco proprio di cominciare eh, questo incontro. Sì, Valerio. Beh, l'applauso il, eh, il sacrosento applauso che abbiamo sentito eh, è già un'introduzione alla sola al film specificamente ma direi alla figura stessa eh, largamente intesa eh, di Cimino e quindi non indugio molto su filmografia o altro che peraltro credo sia abbastanza note eh, mh, vorrei dare qualche cifra eh, circa 5 ore e mezza di eh, prima versione, rough cut cosiddetta, no? di questo film, eh, parlo di questo film. Eh, poi presentato ufficialmente a New York nell'81, ehm, nell eh, tagliato a circa, grosso modo, tre ore e tre quarti. Ehm, poi ancora, dopo un primo, come posso dire, disappunto, Uh, ridotto ancora a circa due ore e mezzo uh, ora come non oh, dimenticavo una cosa importante uh, 400 km di pellicola girate uh, 200 ore di uh, tempo di girato uh, come si può con un materiale così ricco uh, tagliare, sì certo che si può, Hollywood è una storia di tagli in fondo, ma uh, come si può tagliare eh, così drasticamente, così radicalmente una, uh, una personalità, una fantasia, un'immaginazione, una creatività così prepotente. Uh, eppure la cosa è successa. Um, anzi, alcune versioni, che magari lo sentiremo qui dallo stesso interessato, alcune versioni dicono addirittura che i tagli furono fatti addirittura dallo stesso Cimino e non eh, dalla casa di produzione. Certo la voce eh, che girò a quel tempo, ehm, una voce molto controversa, eh, fu che eh, il film eh, cielo eh, segnò la fine dalla United Artists. Eh, in realtà le cose, io credo, andarono un po' diversamente. Eh, la, la storia della United Artists a quel punto della sua storia non è così limpida, così netta, così chiara eh, c'erano interessi della MGM, insomma una storia un po' complessa di alta finanza va bene e, e, um, ed è per questo che vorrei aprire eh, prima ancora con apprezzamenti estetici culturali o altro eh, eh, con domande in quest'ambito e così via a, a, a Cimino vorrei chiedere invece la sua versione della della storia con la uh, United Artists. We don't have enough time. Non abbiamo abbastanza tempo. Non abbiamo abbastanza tempo. No, it's, uh, it's much too complex. È troppo complesso. And uh, it would be very, very boring e sarebbe molto molto noioso. But I vorrei però ringraziarvi moltissimo per essere rimasti fino alla fine di un film lungo 3 ore e 40. Until <coughs> <to> the Fino alla fine. È molto, molto very che le persone. Still want to see this movie after 20 years. De ho una grande soddisfazione vedere che il pubblico vuole ancora vedere questo film dopo più di 20 anni. When I made this film I was a boy. Quando ho fatto questo film ero un ragazzo. And I had no idea of the controversy and the commotion. Would in the world. Non avevo affatto idea delle controversie, dei, degli stravolgimenti che questo film avrebbe prodotto nel mondo. I was simply trying to use the temporary and very temporary power that I had because of winning the Academy Award the before, to make the very best movie that I could make. Ah, eh, ho solo e semplicemente cercato di utilizzare al meglio quel potere temporaneo, molto temporaneo che mi dava eh, il fatto di aver vinto l'Oscar l'anno precedente per fare un film come lo volevo. I did not, uh, start with the idea of non ho cominciato a fare film con l'idea di diventare famoso. Non ho a fare film diventare né tantomeno per diventare ricco. I did not want to be a star. né tantomeno diventare una stella. Um, in fact, being famous is quite a burden. Nel petto essere famosi è un peso. I should say infamous. Eh, non famoso, ma malfamato. <laughs> But, um. Because my background is not movies. is. As many of you may know, in architecture, painting and design in the fine arts. il mio background però non è nel cinema e nell'architettura, nel design nella pittura e nelle belle arti. My sensibility about movies were formed not by movie makers but by the artists I most admire. Quindi la mia sensibilità viene dagli artisti che ammiravo di più, non dai registi. People such as Degas, Turner, Kandinsky, the great architects, <coughs> Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Corbusier, Brunelleschi. Beh, di, quindi la fonte di ispirazione sono stati pittori come Degas, Turner, Kandinsky, poi architetti come Frank Lloyd Wright, Sullivan, De Corbusier, Brunelleschi. The great composers compositori grandi compositori non film my reference was never I miei punti di riferimento non erano il cinema non era il cinema perché io non sapevo nulla di cinema e il mio entrare nel mondo del cinema è stato quasi casuale um, i think it really began because uh, Um, doing uh music videos and commercials in New York was a great way to meet actresses. Big girls. Penso di aver cominciato perché a New York girare video musicali o spot pubblicitari era un ottimo modo per conoscere le attrici e le ragazze. And I had a very fine time e mi sono divertito molto in tutto il mondo con le più belle modelle dell'epoca <laughs> poi dopo sfortunatamente mi sono fatto più serio le cose sono diventate più serie e poi ho capito che fare film era più difficile come fare un buon bambino come fare a good piece of music as making a good painting as doing anything well e dopo mi sono reso finalmente conto che fare un buon film era difficile tanto quanto costruire un bel edificio dipingere un quadro eh, e fare qualsiasi cosa però fatta bene and because i had no background in film and i had no school, schooling in film um, i had to learn as I did it. I learned as I went along. <coughs> non avevo nessuna formazione pregressa nel cinema, ho imparato facendolo And in the beginning I was quite lost because I didn't know what to do. All'inizio mi sentivo perso perché non sapevo esattamente cosa fare. well if I'm going to work with actors then I should know something about acting. Beh, almeno se lavoro con gli attori qualcosa della recitazione lo sapranno. So in the evenings I studied acting. e quindi alla sera um, imparavo um, la recitazione e quindi sono stato all'altro studio anche a lezioni private balletto, danza, per imparare tutto quello che potevo uh, della performance non con l'intenzione di essere un performer certo, ma con l'intenzione di imparare ma non per diventare, un, per fare performance, o ballerino, ma per imparare a dirigere altri, a uh, imparare come si fa. And so the making of Heaven's Gate, as was the making of Dear Hunter, as was the making of Thunderbolt and Lightfoot, the first movie, for me was going to school. Quindi per me la regia del mio primo film, un calibro 20 per lo specialista o il cacciatore e anche poi quindi eh, i cancelli del cielo, era, eh, è stato un apprendimento, un imparare a fare cinema. Non ho avuto quindi, non ho avuto dei vantaggi che forse voi avete, quindi imparare a fare cinema, ho dovuto imparare eh, con la pratica, facendo. So, most of the way I did was very quindi io, diciamo che il modo in cui mi sono avvicinato al cinema e facevo le cose è stato, è stato poco ortodosso ma il grande vantaggio è che non mi rendevo conto e non sapevo cos'era che io non potevo fare non conoscevo alcun limite. Per quanto mi riguardava di limiti non ce n'era nessuno. About. Anche oggi quando cerco di leggere dei libri sul montaggio mi perdo perché non so esattamente che cosa stiano dicendo. Writers di film continuano a dirmi che ho the eye line and I still don't know what the eye line means. Sì, <laughs> e poi non so queste cose che dico, oh, sono passato oltre la linea della de, visuale degli occhi e poi dico, ma chissà cosa significa passare questa linea, oltrepassare. So in Heaven's Gate, this movie that you've seen, all of the energy was to simply put the best images on the screen with the best possible sound that one could possibly imagine to bring to life the american west of that period with the most veracity with the most energy uh that one could possibly uh bring together because ma diciamo che i cancelli del Clevens Gate tutta l'energia è stata profusa nel cercare di creare le immagini migliori con il sonoro migliore per eh, riportare in vita eh, le, gli eventi del West eh, americano e con eh, l'energia, la massima energia e la massima veridicità. Because the American Western before Heavens Game had fallen into a very bad state, particularly in the 50s. Diciamo che invece il western prima di Evans Gate era molto decaduto, soprattutto negli anni cinquanta. Soprattutto anche con le serie western in televisione. E se ricordate alcune delle immagini, da quei film, da quei serie televisioni, le città west erano supremamente empty di persone. E se guardate un po' queste città di queste serie televisive, anche dei film, le città che appaiono sono completamente vuote, svuotate nel Wilson. You would see one person crossing the background, perhaps one horse. Poi hai un cavallo nello sfondo, una persona che attraversa la strada. The reality of the West at that time was explosion of people, explosion of immigration explosion of of of uh, of new towns of new settlements of boom towns that's why they were called boom towns because overnight they went from nothing to tens and hundreds of thousands of people e la realtà invece era completamente diversa, era un'esplosione di persone che si spostavano, l'emigrazione continua, nuovi insediamenti, città che nascevano dal giorno alla notte, venivano chiamate le boom town, proprio perché erano città che erano, crescevano come, come funghi e da, andavano da niente a dieci o perfino 100.000 persone abitanti. And this is not my just my idea, this is well documented because the explosion of development of the american west coincided exactly with the explosion of still photography in america e non è un'idea mia è una cosa che, eh, che è una realtà ampiamente documentata perché questo esplosione dell'emigrazione dei nuovi insediamenti nel west americano ha coinciso con l'utilizzare la lastra delle fotografie eh, in, uh, negli stati uniti And was such a novelty, the e perché la fotografia era così nuova, la novità, i fotografi eh, scattavano foto di, di tutto e di tutti. When, uh, someone was hung from the gallows, uh, the body was often displayed in the local hardware store in un coffin ma quando c'era un'impiccagione, spesso il corpo veniva lasciato lì, poi mostrato all'interno della drogheria, cioè il negozio principale del paese, dentro una bara. E quindi fotografavano tutto, sia il corpo appeso che nella bara. Quindi scattavano foto di qualsiasi cosa si possa immaginare. Quindi la storia del West, l'American the West, è stata so molto well documentata fotograficamente that every single frame, every image, every piece of wardrobe in the movie you've just seen is based on a photograph of the period. Quindi è stato sono talmente documentata questo sviluppo, del de, momento della storia del West che ogni fotogramma, ogni immagine, ogni abito che vedete nel film, che avete visto nel film ha un riscontro storico. Everything. Ogni cosa. In that town At that time, not only was there one skating rink, there were two. E in quella città non solo c'era una pista di, di pattinaggio, ma due. There were two tennis courts. C'erano due campi da tennis. People don't imagine. American westerns with skating rinks and tennis courts. Nessuno immagina gli abitanti del West impegnati in queste attività tra tennis e existed and there are pictures of them. sono foto che lo testimoniano. There are photos of the mercenaries posing exactly as they look with exactly those coats, those hats from the Wyoming Cattle Association. Ci sono uh, delle foto della Wyoming Cattle Association con i, i mercenari in posa, esattamente come si vedono nel film, con gli stessi abiti, il cappello, tutto. Winston Churchill's grandfather, on his mother's side, who was American, was a member of that association. <ride> il nonno di Winston Churchill, da, da parte di madre, era un membro di questa associazione dei rancieri del Wyoming. The that Sam reads is the of the real e il telegramma che viene letto da Sam Watterson sono, sono esattamente le parole che, contenute nel vero telegramma cioè quello autentico e la taglia, insomma il bottino dei mercenari era esattamente la somma che eh, veniva data loro So, there is nothing that you've seen that did not exist at that time. The towns were filled, overflowing, bustling with people, bustling with energy, bustling with enthusiasm, exploding with hope. This is what we wanted to show in this movie. The, the incredible infusion of people and energy into, this, into the West as it had never been shown. Perhaps in one or two movies like Cimarron or some earlier westerns in The Land Rush. But you never saw a town as you see the town here. Eh, questo che, eh, che, cioè, tutto ciò che appare nel film cioè, niente è inventato è tutto documentato è tutto vero questo, ed era proprio quello che volevamo mostrare mostrare questa enorme energia eh, città piene di gente di entusiasmo di, di novità di persone un'infusione di nuova vita che le portava poi alle no, a a storie che, che, che avete visto e non, e in realtà però questa rappresentazione non era mai stata approvata prima né in questo modo. Forse in qualche altro film come Simarrone, altri film che parlano della corsa per prendere le terre, quest'asta. E c'era quindi questa, questa lista di, di nomi con 135 nomi nella lista di morti and questo an è un incidente un in evento documentato della storia americana poco nota. It fascinated me that the were recruited to be mercenaries and to kill other americans. Uh, mi affascinava questa idea che degli americani fossero reclutati per uccidere altri americani And I was young enough and naive enough to believe that other Americans would find it equally fascinating Ed ero giovane abbastanza ingenuo abbastanza da credere che altri americani avrebbero trovato questa storia interessante altrettanto interessante affascinante I was too young to realize they would hate me Ero troppo giovane da rendermi conto che invece mi avrebbero odiato. Now I know. Ora lo so. Eh, punto, uh, beh, mi sta a posto la parola, mi ci butto, uh, um, su, su un fatto che, prendo lo spunto delle parole di Decimino, Piccole, piccole notazioni storiche nel 1890 anno in cui comincia la storia di questo film eh, eh, succede di tutto eh, nel senso che eh, eh, è un anno, un anno e un decennio davvero seminale nella storia degli Stati Uniti eh, eh, prima di tutto un altro massacro questa volta però eh, registrato nel senso che eh, di questo non si sente molto parlare e di quella storia, di quell'altro invece, da un po' di tempo si sì, è il massacro di Wounded Knee, che è del 90, eh, dove circa 200 indiani vennero massacrati, tra cui donne e bambini, vecchi, vennero massacrati in South Dakota. Eh, ancora, il. Eh, poi dirò perché faccio questo, questo piccolo eh, inciso. Eh, passa lo Sherman Antitrust Act, l'atto antitrust eh, che porta il nome di Sherman di quello che l'ha voluto che in pratica portò alla soppressione del, dei sindacati, dei sindacati come c'erano allora e all'impossibilità di alleanze dei piccoli agricoltori e questo no? fa venire in mente qualcosa rispetto al film che abbiamo visto poi ancora passa la tariffa McKinley, si chiama così che porta il 50% di tasse in più sui beni di consumo, con tutto quello che potete immaginare a livello dei piccoli produttori. Ecco, naturalmente, questo portò poi nel 1993 all'elezione di un altro presidente, allora c'era Benjamin Harrison a Cleveland. Bene, dicevo, mi sembra che il, il, il film, la, la, la, la storia del film rientri molto bene in una situazione di estrema estrema gravità della politica interna americana cioè voglio dire in altre parole non mi sembra un fatto isolato qualcosa che è successo in me purtroppo perché dei gruppi di potere così in quel momento eh, si sono sentiti di fare cose non molto belle si tratta di un intero sistema che in quegli anni eh, operava in quella direzione in vari sensi anche in ambito finanziario, economico, politico non soltanto di violenza brutale come quella che vedete che avete visto nel film ecco a me sembra che eh, eh, eh, in pratica quello che sto per dire era già nelle parole di Cimino poco fa, mi sembra che eh, è, è proprio vero un western, perché è un western come questo, è davvero un western molto nuovo ma lo è perché da un lato non segue eh, eh, come dire la, il mito, la tradizione del western classico quello che ha fatto dell'Ovest una terra di sogno, eh, anche di violenza, certo, ma così di, di grandi nobiltà in cui il, il buono vince sempre, i cattivi alla fine perdono, Joe Wayne è sempre nobile, eh, l'Ivan Cliff invece la figlia di un cane. Eh, eh, ma al tempo stesso non è, non è nemmeno il Western che ha reagito a questo primo Western, cioè quello del New Hollywood, dei primi anni 70, dove gli indiani erano sempre buoni dove i, i, quelli che una volta erano fuori legge eh, sono invece quelle persone serie eh, no? eh, dove Doc Holliday non è mica quel, quella brava persona che eh, il mito ci ha tramandato ma al contrario, era non, non meglio dei fratelli Clanton e così via ecco, questi due modi antitetici ma in realtà vettorialmente identici di pensare all'Ovest diciamo meglio di mitizzare l'Ovest qui proprio non ci sono né da un lato né dall'altro in questo senso mi sembra che un film come questo sia estremamente nuovo estremamente interessante diciamo pure estremamente importante perché eh, al di là di qualche variazione che può avere fatto sui veri fatti storici per come sono accaduti mh, piccole cose eh, ci dà l'immagine e la visione di un fatto storicamente accaduto in modo se posso dirlo, o se, se è possibile essere tali, obiettivo, fra virgolette, evidentemente. No? Ecco, e non, cioè senza alcuna intenzione e senza alcun esito di carattere mitologico. Questa è la mia opinione. Spero. Right. The, uh, you, you recall the opening of the movie, uh, the graduating class that year in Harvard was the class of 70, which was the immediate. Uh, the generation after the Civil War and <clears throat> those kids from that class, the class of 70, were very much like the Peace Corps of the Kennedy era in America. They felt compelled to use a privileged position in America to go and help people, except instead of going abroad they went west. Uh, James Averill, the character played by Christopherson, uh, goes to the West with the same spirit that Americans in the Peace Corps went to Africa or went to South America or went to various countries during the Kennedy era when Ke Kennedy called for a higher level of commitment. Uh, se vi ricordate il vito del film, quindi c'è eh, gli studenti di Harvard, la classe del 70, no? Quindi questi sono. Eh, era la generazione che usciva dalla guerra civile, quindi è un po' possiamo fare un raffronto con i giovani uh, kennediani che poi si unirono e entrarono a far parte del corpo della pace, quindi portando appunto eh, Kennedy chiamò i giovani a perseguire un ideale più, più elevato e eh, agire per il bene comune anche degli altri quindi così come, come Chris, la, il, il personaggio di Christofferson parte invece negli anni insomma, di Kennedy sarebbe and sarebbero andati in Africa o in Asia o in altri luoghi invece parte e va nel West so, really as many people went West to... Um, really with the idea that it could become a golden land as people who went to find gold. People did go with the hope that it could be something special and people went also simply to get rich quindi la gente andava nel West eh, cercando forse un sogno della terra dell'oro e quindi alcuni ci andavano solo per diventare ricchi come dei cercatori altri invece per trovare nuove possibilità eh, diverse, speciali. And uh, the character of Christopherson very much mirrors in a way the disillusionment of uh, someone like Meriwether Lewis years before on the Lewis and Clark expedition eh, quindi il personaggio di Cristofuelson può quindi anche rappresentare la delusione di altri che erano andati prima di lui, come della spedizione di Lewis Clark. Quando erano all'estero, quando erano all'estero e all'estero e all'estero, Meriwether Lewis sa che stavano ottenendo questo bellissimo paese per future exploitation. E quindi questa spedizione eh, mano a mano che avvantava verso, eh, nel West, sempre più verso l'Occidente, Meriwether lui si, si rendeva conto che in questo modo avrebbero aperto dei territori vergini nuovi allo sfruttamento successivo. E l'esplosione di scoprire questa nuova terra era taverno. By his depression what he knew would eventually happen. e quindi l'eccitazione, l'entusiasmo della scoperta di nuovi territori era temperato dalla consapevolezza del, dello sviluppo successivo, di quello che sarebbe successo. E in fact, of course, as you know, it was a depression which uh, Lewis never recovered from and killed himself in St. Louis with a gun to his head quindi è una depressione però da cui Luis non, eh, non riuscì mai a liberarsi perché alla fine si uccise con un colpo di pistola alla Tempia a St. Louis so he the rapture, but also the quindi ha un'esperienza dell'incanto, del fascino ma anche della depressione e penso che questo in parte è quello che stavamo cercando di capire The rapture and the disillusion in both, to get both somehow to put both on the screen in some way, in some shape, in some form. Questo è il nostro tentativo di catturare sia questo rapimento statico di, di, di fascino e la depressione insieme, catturarli insieme e rappresentarli sullo schermo. No, se possiamo riprendere anche un attimo la conclusione del suo intervento precedente, quando ha detto che era troppo giovane per rendersi conto che, contrariamente alle aspettative, eh, sarebbe stato odiato, eh, mi piacerebbe sapere quali critiche lo hanno maggiormente ferito e sul versante opposto quali elogi ricevuti lo hanno maggiormente gratificato. E credo che sia in un senso che nell'altro proprio per la profonda lacerazione che questo film ha provocato ecco, sia in un senso che nell'altro abbia ricevuto critiche dell'oggi che lo hanno forse ferito da una parte ma anche, come dire, eh, soddisfatto se non esaltato dall'altra <ride> You no, know, for me it's very difficult to remember the, emotion, the emotional turmoil of the period because um, you have to remember that Deer Hunter, which is 2 hours and 40 minutes more or less, and Heaven's Gate, which is, I mean, 3 hours and 40 minutes, so this is like almost 7 hours of movies, 7 and a half hours of movies, which is, today is like 3 and a half movies and they were made back to back, one right after the other. In fact, the day of the Academy Award presentation, I was literally on the floor of Western Costume, fitting Chris Kristofferson's trousers and boots, and someone had to tap me on the shoulder and say, Michael, you have to go home and put on a tuxedo, and I said, what for? He said, you have to go downtown, there's the Academy Award tonight. I said, yeah, but we're doing Chris's boots. He said, you have to go home. So I had to leave, go home, put on a tuxedo, and next thing I know, John Wayne is handing me this gold statue, and then I get another gold statue, and the next morning I'm on a private jet to go to Montana to start shooting. Well, how can you recover from that? One minute you're a hero, and then the next minute you're, you know, you're the biggest criminal in the country. So <laughs> it's very difficult to remember. I never had time to celebrate and I didn't have, but I had plenty of time to, you know, to, uh, to, to play the villain, so to speak. Um, so one movie followed right on the heels of the other. So I never had time to really enjoy, enjoy the success of Deer Hunter at all, uh, because I was then working in the cutting room and on the set for the next two years. I, I didn't stop for practically four years of work. Non-stop, it was 24 hours a day for four solid years è difficile ricordare anche questo terremoto emotivo che ha accompagnato in realtà poi quattro anni di vita, 24 ore al giorno perché il, se pensiamo al cacciatore, 2 ore e 40 e i cancelli del cielo, 3 ore e 40, sono 7 ore di film no? e eh, quindi che adesso però rappresenterebbero tre film e mezzo però eh, sono stati fatti uno dietro l'altro cioè spalla a spalla perché ricorda che eh, la, la sera del, dell'Oscar quando dovevano dargli la statuetta lui era a Western Costume a provare eh, i pantaloni, gli stivali di, di Christopherson e, e, e poi allora qualcuno gli ha dato un colpetto sulla spalla dicendo guarda devi affrettarti perché devi metterti lo smoking e andare a prendere l'Oscar, insomma e così è andato, John Wayne gli ha dato una statuetta, poi qualcun altro un'altra, e il giorno dopo era già su un aereo privato che lo portava in Montana a, fare le, a iniziare le riprese dei cancelli del cielo, e quindi in Evans Gate, e quindi non ha avuto tempo né di festeggiare né di godersi la gioia del, dell'Oscar, ma continuare poi da lì dalle riprese in sala montaggio e tutto il resto, due anni di lavoro quattro anni di lavoro solido, ho avuto tempo però per guardare anche e meditare sull'insuccesso. I I I I don't know if you can imagine what it is like to work four years, seven days a week, in on the set, in editing rooms, living, sleeping, eating, breathing movies for four years with no break maybe it sounds like paradise, <laughs> believe me it's not. Pensate a immaginare quattro anni, sette giorni alla settimana, sul sedia, sala montaggio, suono, suono, tutto. Potrebbe sembrare il paradiso, ma non lo è. Mangiare, respirare, cina, continuamente. When I was cutting Heaven's Gate uh, at MGM, which is now Sony, every night the news crews would follow me home and I would have to get a different rent -a car every night and try to take a different route home from the studio in order not to be followed by people from the news. Mm -hmm. Beh Mentre stava montando il Cancelli del Cielo era la MGM poi diventata Sony, eh, alla sera era sempre seguito da giornalisti che lo seguivano dappertutto, quindi tutte le sere doveva chiamare un'auto in affitto che lo venisse a prendere e che seguiva un percorso diverso per portarla a casa perché era inseguito da tutte le parti. Like the man in the iron mask or the prisoner of Zenda. <laughs> Mi sentiva come il protagonista della maschera di ferro o il prigioniero di Zenda. And, um, uh, it took many, many years to untangle the emotions that both the reaction of deer hunter and heavens gate together provoked because they were so contradictory it's, it's it's like a collision of two icebergs and the force was uh, it had never happened in america before it had never happened in the history of cinema before the only person mi sono voluti anni per elaborare eh, queste emozioni contrastanti dal successo di, del cacciatore alle critiche devastanti del. Eh, di Evans Gate, di del e così anche queste reazioni così contraddittorie era come una collisione di due iceberg che non era mai successo prima nella storia del cinema americano della storia del cinema forse un altro che ha avuto eh, è stato attaccato così tanto come me è stato Griffith per la nascita di una nazione e non voglio fare una comparazione perché non mi myself. Griffith because he invented in America. But we were both attacked for being a racist. He was called a racist, I was called a racist. Both of us tried to tell a story about America. Entrambi siamo stati attaccati perché eravamo, ci hanno detto eravamo razzisti cioè il regista dice non vuole assolutamente paragonarsi a Griffith Griffith ha creato il cinema americano però entrambi sono stati accusati di essere razzisti Griffith came the age of the media. Fortunatamente Griffith era di un periodo che è antecedente all'avvento dei dei media elettronici so he was on the floor of the US E quindi è stato attaccato e denunciato pubblicamente nel congresso americano. Was in home, on on every radio home. Invece in ogni radio, a casa di tutti, attraverso la televisione, i giornali, insomma, dappertutto. Orson was Orson Welles was denounced pretty heavily after Citizen came but not for being a racist but for being a megalomaniac. Orson Welles invece è stato attaccato dopo Quarto potere non perché era razzista ma perché era megalomane. I'd rather be called a megalomaniac than a racist. Preferisco farmi chiamare megalomane che razzista. Uh, being called a racist is particularly distasteful to me. Essere tacciato di, di, di è veramente mi dispiace, mi tocca nel profondo. Quando ho fatto il primo film, Thunderbolt Lightfoot, Beh, quando ho fatto il primo film, una cani proventi per lo specialista mi hanno detto, mi hanno chiamato omofobico. I didn't know what they were about. Non sapevo neanche che cosa volesse dire. Ho fatto la storia di due tizi che sono diventati amici. And robbed a bank. E che eh, rapinano una banca. When I made deer hunter, they said I was a fascist. Quando ho fatto il cacciatore mi hanno tacciato di fascismo, ho detto che ero un fascista. I didn't know what they meant. E anche lì non sapevo cosa volessero dire. After ho fatto have gone I was transformed into a Marxist poi con Alice eh, Gate invece mi sono trasformato in un marxista di nuovo con l'avvento dell'anno del dragone ho promosso nuovamente alla carica di razzista quindi con il siciliano un revisionista storico e con il sun chaser, i was of e con invece verso il sole mi hanno accusato di promuovere e incentivare il, la violenza domestica. E quando e se farò il mio prossimo film dedicato alla condizione umana, tratto dalla condizione umana di eh, di Marrò forse mi chiameranno comunista e poi chissà quante altre etichette mi aspettano nel futuro one day they will run out of forse un giorno non ce ne saranno più di etichette da affibbiarmi And I can become myself again. e posso di nuovo diventare me stesso C Hai detto delle, dei tuoi amori, delle tue ispirazioni, della pittura, della musica. Eh, a me sembra che nel film eh, ci sia una citazione molto forte eh, nei confronti di, di Visconti, non soltanto per lasciare il ballo, per, ma soprattutto per l'amore per i dettagli e per i particolari. E perché mi pare con Visconti eh, con, con condividi comunque mi sembra almeno nel, anche nella proiezione di oggi, finalmente vedendo il, il film sullo, sullo schermo, si vede, si ammira, si respira un film precedente agli effetti speciali, precedente alla grande epoca degli effetti speciali, del, del digitale. Del... Ecco come, come ti trovi tu oggi in questa nuova epoca invece? degli effetti speciali I think you always uh, you always welcome innovation, it's a mistake to reject innovation uh, you always welcome technical advances wherever you are and whatever you're doing uh, I think that eventually Everything will be electronic. I've been saying that ever since I started. Um, because the, the actual mechanics of film, uh, the fact that you take a piece of celluloid and you have to put it in chemicals and then you have to take it out and dry it and cut it with a scissor and tape it together, is incredibly archaic in an age when flying to the moon. It doesn't make any sense. Eventually everything will be digital. It must become digital. Everything even distribution, the idea of putting cans and trucks and taking them to theaters and having to have prints, uh, ultimately is incredibly old fashioned and cumbersome, even wires. We won't need wires, we won't need uh, that the miniaturization of equipment, the, uh, everything eventually um, the recording of the image will become simpler and simpler and simpler and simpler and simpler, and simpler to where anyone, it practically now is there because in America we have so many people making movies with camcorders, editing at home on, on computers. And that's what will happen. You have to welcome that, not reject it. It's a mistake to become reactionary. It's a mistake to say, oh, film must be pure, film must be on celluloid, film must be of sprocket holes. That's not true. Because what is important is not the mechanics, even Wells himself said, the object, you must destroy the machinery. What he meant was you must go beyond the machinery to tell the story. The machinery that you use is unimportant. The mechanics, the technique that you use is completely unimportant. What is important is the characters. What is important is the heart. What is important is the emotion. Without that, how you make it, it hardly matters. It hardly matters. It's the depth of the human heart that we're exploring. And we're using this medium to do it. Whether we do it in a novel, whether we do it in musical, or whether we do it telling stories with pictures and sound and music. The mechanics don't matter. The mechanics will change as you and I live after we're gone and will continue to change and will continue to simplify. And you must welcome those changes always, always, always, always. Never reject advances in any form. Non bisogna rifiutare le innovazioni, non essere reazionari di fronte al cambiamento, agli sviluppi tecnici, perché eh, insomma, non, eh, bisogna, quello che conta è il, quello che si vuole dire, non gli strumenti con cui noi rappresentiamo le nostre idee. E ha sempre detto il regista che prima o poi eh, diventerà tutto digitale, elettronico, perché in effetti se pensiamo alla tecnica cinematografica, quindi una striscia di celluloide, un film, una pellicola che poi va messo in un bagno chimico, poi bisogna asciugarlo e poi eh, tagliarlo, ricucirlo, rimetterlo assieme, è, è un po' un processo mol, molto arcaico e, anche, e quindi... In ultima analisi tutto finirà nel digitale, perché anche la proiezione diventerà digitale, anche pensare di avere questi rulli messi in un camion, poi portati da un'altra parte, montati, smontati, è qualcosa che in realtà risale al passato, adesso che in fondo ovunque, la tecnica è sempre sviluppata continuamente e, e il processo, non so, i fili non ci saranno più, il processo di miniaturizzazione e della registrazione dei suoni e delle immagini è, è qui in questo momento e si svilupperà continuamente adesso negli Stati Uniti anche altrove si fanno tantissimi film eh, con i camcorder, con il montaggio con il computer, ognuno a casa sua quindi questo è un processo ineluttabile che non va nemmeno fermato ma eh, sfruttato anche lo stesso Wells diceva che bisogna distruggere le macchine i dispositivi, nel senso che bisogna superarli andare oltre, non importa i metri che usiamo ma quello che conta è la storia, i sentimenti i personaggi, l'esplorazione del cuore del, eh, di noi stessi, quindi è questo che conta. Non importa come eh, raccontiamo questi sentimenti o queste cose con la musica, con qualsiasi mezzo, ma quello che conta è davvero eh, questo e non gli strumenti che utilizziamo. I think it was Einstein who was once asked the famous line how long did it take you to come up with the theory of relativity? Una volta è stato chiesto da Einstein quanto tempo ci ha messo a elaborare eh, la teoria della relatività, a pensarci. E la sua risposta è stata 20 minuti, più o meno. Ci ho messo 20 anni però a dimostrarlo. Cioè a noi non importano i 20 anni. Ciò che conta sono i 20 minuti di ispirazione ed è questa l'essenza dei film quando ho fatto questo film ed ero molto ingenuo l'ho fatto dando il massimo con i migliori strumenti che potevo avere a disposizione se lo facessi adesso, lo rifarei con degli strumenti diversi aggiuntivi più ampi. But, never the human Ma non bisogna mai dimenticare il fattore umano. Perché la differenza tra un fattore generato computer di 20.000 o 9.000 o 10.000 è molto diversa da 10.000 persone reale però per, pensiamo eh, a un'immagine di una massa di persone di 9.000 persone 10.000 persone generate dal computer e invece una massa di persone vere 10.000 insieme è molto diversa questa immagine quando si vede la città eh, a cui, in cui arriva il treno nei cancelli del cielo 2.000 persone sulla strada ci sono 2000 persone nella strada. 200 carri. 200 cavalli. Una locomotiva che è stata portata lì da Denver, in Colorado. Cose vere. Non c'è nessuna immagine generata al computer in questo film. No CG work of any kind. Cioè non ci sono effetti speciali, trucchi, dissolventi, niente. Questi cavalli, carri, persone, cavettieri, sono danno per strada, danno un suono particolare, speciale. Che non si può riprodurre. Non potete fare sì che sembri che ci siano 200 persone sullo schermo, ma non potrete eh, ricreare questo senso di veridicità. In Deer Hunter, for example, if you ricord that movie, there's a scene where everyone is leaving Saigon at night in panic. C'è questa scena, se vi ricordate, del cacciatore, dove c'è una scena notturna dove la gente lascia, eh, eh, abbandona Saigon eh, presa dal da panico. In The of 9, in so, in que, la prima evacuazione di Saigon. 9.000 in In questa scena dell'evacuazione di Saigon eh, ci sono 9.000 persone. 9.000 men, women, children, families uomini, donne, bambini e famiglie Real people, persone all, vere all night long, per tutta la notte con bombe mitragliatrici e cose del genere 9000 persone uomini, donne e bambini creano un suono che non si può creare artificialmente si può imitarlo ma non si può duplicare è impossibile quando ho fatto il siciliano ho avuto l'idea di riprodurre la sinfonia della risurrezione di Mahler Mahler è uno, uno dei miei compositori preferiti come lo era per Visconti. E ho pensato che fosse possibile fare una nuova registrazione della Sinfonia della Risurrezione. When I read about how Mahler made this recording ma quando ho letto il modo la descrizione della registrazione fatta direttamente da Mahler cioè sono stupefatto perché una parte dell'orchestra era in chiesa altri invece ottoni erano a 5 miglia di distanza altri a 2 miglia prima digital recording and mixing. He was creating levels and in, in in in in the recording before the technique was there to be able to do it digitally. Cioè prima ancora dell'epoca, dell'era della digitalizzazione, del mixing, del suono, lui cercava, ha cercato di riprodurlo senza eh, gli strumenti per, tecnici per farlo, quindi con dei livelli diversi. E quindi la distanza che si sente con i corni, per esempio, è una vera autentica distanza. E e si sente che alcuni strumenti sono molto lontani e questo non si può riprodurre e quindi ci sono dei limiti quindi è l'utilizzo strategico di nuovi strumenti eh, ma non bisogna mai tralasciare l'elemento umano ci deve essere sempre qualche elemento del reale. uso Il reale come un sostantivo. Real. Il reale. You know in, in the ghetto in America they said keep it real. d'America dicono uh, keep it real cioè stai in sì, vero, insomma, fallo vero infatti il personaggio del verso il sole dice ah tu sei reale the you can give che è il complimento più migliore cioè migliore che si può dare a fare a qualcuno real, man. sei reale <ride> Keep it real. mantieni la realtà insomma. ecco forse, eh, forse ci sono domande Sta arrivando il microfono ecco a proposito di questo, di questo elemento del, del reale e a proposito sempre di Gate, in questo affresco che indubbiamente rappresenta una fetta di, di storia americana Vorrei sapere un po' qual è stato l'apporto di, di tutti gli interpreti, di tutti i protagonisti fino ai comprimari, non soltanto Christofferson, ma anche di attori già, già emersi, già allora di culto come Christopher Walken e allora misconosciuti sconosciuti come, come Micheloli. Qual è stato l'apporto di tutti gli interpreti alla, alla realizzazione di questo affresco? Well, I, I love actors and uh, I'm very proud that in America my reputation among actors is that I'm an actor's guy high, very high compliment indeed because everything I do in a movie is to help the actor give the very best performance he can give. There's nothing that I won't stoop to. There's no trick I won't try. There's no, I, I care nothing for myself, only for the actor. In fact, when I'm working on a movie, I forbid the, the, the still photographers to even take my picture. I tell them, you take pictures of the actors, not me. I'm not the star, the actor is the star. The face on the screen is what we care about, not my face, which is not very attractive in any case. The actor. Everything is for the actor. And I try always to use a combination of non-professionals in the best tradition of Italian <laughs> realism and actors and trained actors and many actors from the stage who have never been in movies. Christopher Walken was never in a movie before, Dear Hunter. It was his first movie. Heaven's Gate was his second movie. It was Mickey Rourke's first movie. Willem Dafoe's first movie. Willem Dafoe opens the barn door for Chris Christopherson. In the, in, in, uh, when he comes out of the, uh, when he's leaving town. There are many, many people who went on from Heaven's Gate to become quite well known. I can't remember all of them. And their commitment was absolutely total. The girls, for example, all of the girls, uh, Isabella Pair, all of, all of the girls who play the uh, prostitutes. I got all of those girls together before we started the movie. And I said, look, none of you know anything about a whorehouse. Not one of you have ever been inside of one. They said, right. I said, the chances are you will never be inside of one in your life. They said, right. I said, well, then how do you know what a whore is like in a real whorehouse? They said, well, we don't. I said, exactly. I said, all you know is what you've seen in movies and what you've read in books. But what you don't know is how boring it is to sit in a whorehouse all day long in what's called a lockup, waiting for some guy to come in and pick you. So I arranged with uh, a woman who, uh, whose name was Lee, who ran a whorehouse in Wallace, Idaho, uh, And I said, Lee, would you take these actresses for two weeks and have them live here with your girls so they can get to see what it's like to be a whore in Wallace, Idaho, which is an old silver mining town and prostitution is legal. She said, well, Michael, I think you're completely crazy, but okay.